Amore mio perdonami se ho fatto l'inventario dei giorni miei lasciandoti dei disegni sul divano ricordati di includermi più presto quanto prima nell'album di famiglia al buio come una lampadina Amore mio attendimi nell'ora del perdono non voglio più discutere come sono di quando incerto ti trovai e persi la tua stima di quando rossa ti chiamai facendo una tua spina ora tutti saremo i miei amici sette figli più le Amore mio di lucciole, cracotti, di formagino, amica della volpe grigia, mio grigio topolino, neppure mi vergogno delle banalità che ti dico, di come per amore tuo mi sono rimbambito, amore mio di chiocciola, svegliamo il vicino. Non è più per ridere e tornare come prima, asciugarci le ungole finché non sia mattina, ma tu mi dov'è? Con la chitarra in mano, chiudo un poco gli occhi, mi avvicino e mi allontano, ma tu mi dov'è? Il giallo, il suo temore, il suo sapore. Di miele, di latte, di pane scura, sapore.